sono un sacco di geni ci sono un sacco di geni dicevo che di questi tempi già in questo mese di ottobre che si stanno sparando i casi di coronavirus di covid 19 escono all'impazzata già da settimane da mesi un momento che ne devo Togliere. dicevo vi parlo al volo questa mattina sto per uscire sto fuori casa ci sono un sacco di geni che non possono più stare in casa non possono capito non possono stare in casa e dicono no ma non si può stare in casa, bisogna prendere un aperitivo con gli amici e non si può rinunciare all'aperitivo. Bisogna uscire di casa per andare a fare la spesa visto che ci stiamo, facciamo una passeggiata, facciamo ginnastica, facciamo qua, facciamo là. E oh, sono settimane che i casi di contagio stanno impernando. Poi ci sono i soliti negazionisti che negano addirittura l'esistenza del covid, oppure che non tutti muoiono di covid, oppure che non si muore di covid, ma il covid ammala patologie preesistenti. Insomma, ci sono un sacco di opinionisti, di opinologhi, che credono sapere tutto sul covid, poi si ammalano e cambiano di idea quando si ammalano in modo grave, ma si ammalano loro ed ammalano altri, magari per colpa loro. Continuano a morire molte persone. Allora mi raccomando, non date retta a questi pazzi, che si tratta quasi di darwinismo sociale, i più inetti sono destinati a scomparire. Ma date retta al vostro amico San Tiencian. Utilizzate il visore di plastica. utilizzate la mascherina, rispettate il distanziamento sociale, non state troppo tempo nei luoghi chiusi, mi raccomando non date retta a tutti questi esperti che alla prima escono e vanno a prendere l'aperitivo in strada che si riuniscono senza mascherine che fanno dimostrazioni massive in tutto il mondo senza mascherina che poi si pentono quando si ammalano come ha fatto trump come ha fatto il premier inglese eh, johnson come ha fatto anche bolsonaro ma tanto loro hanno le migliori medicine e voi no, eh, i malati che appartengono al novero delle masse, loro hanno medicina così di emergenza, capito? Eh, e poi il vaccino chissà quando uscirà il vaccino, se uscirà un vaccino, perché questo virus muta costantemente, che forse è impossibile fare un vaccino, capito? Quindi il mio consiglio è, è di, non, di, di non perdere la pazienza, di mantenere la calma, e se dovete uscire come io adesso in farmacia, eh, rispettate la fila, mettetevi la mascherina. Molti dicono che fa male perché intossica con le emanazioni di gas, tutte bugie. Magari non ti protegge al 100%, ma qualcosa fa. E poi con lo schermo. Quindi lavatevi le mani. Lavate i vestiti dopo che siete usciti fuori. Per quello, mettetevi delle tute da ginnastica, così sono più lavabili, soprattutto in estate. Magliette, pantaloncini. Eh, lavatevi le scarpe, mettete uno straccio nel pavimento con ammoniaco e strofinateci sopra le suole. Lavatevi le mani con la mucchina. E, e soprattutto, usare la mascherina e il distanziamento sociale. E non date rete a tutte quelle persone perché probabilmente questo video uscirà a novembre fine novembre però adesso stiamo oltre il 20 21 non so se 21 ottobre che sto girando adesso questo video però lo carico in premier perché eh, ogni settimana che passa faccio una premiere e la carico in, in questo modo mi trovo avvantaggiato perché ogni Volta che posso fare un video, poi faccio una premiere programmata. E se faccio più di un video a settimana, non ha visualizzazioni. Allora io vi do questo consiglio: il vostro sentenza vi da questo consiglio di non ascoltare a tutti quelli che vanno a prendere l'aperitivo, che escono fuori senza mascherina, che, che picchiano i poliziotti se, se li controllano la temperatura dovete essere intelligenti se non vi prendete cura voi di voi stessi della vostra salute della salute dei vostri cari chi lo fa per voi nessuno neanche lo stato eh, allora eh, non date rete a tutti questi sciocchi perché si tratta di suicidio sociale collettivo invece voi dovete essere intelligenti dovete prendervi cura di voi e ricordatevi che stiamo ancora in piena pandemia non c'è un vaccino non ci sono cure e addirittura si contesta l'efficacia del siero nel trattamento dei malati non fidatevi di tutte le notizie che escono riguardo possibili guarigioni definitive o di possibili vaccini perché fino a che non sono ufficialmente riconosciuti e testati metodi di sanazione medicinali terapie e vaccini ancora sono in fase di sperimentazione magari funzionano al 60 ma magari non funzioneranno per voi se vi ammalate funzionano solo nel 60 50 o nel peggiore dei casi nel 10 per cento dei casi e non si sa fino a che punto perché se questo virus continua a mutare vaccini che oggi funzionano non funzionano domani come succede con il vaccino del, del virus dell'influenza stagionale che ogni anno bisogna farne uno nuovo di vaccino quindi non crediate ai complottisti agli antivaccinisti, agli, a, o a quelli ai negazionisti o a quelli che hanno le loro versioni senza essere degli scienziati di quello che è buono o non è buono eh, mi raccomando e eh? ne va in gioco della salute di tutti noi perché se vi ammalate voi ci ammaliamo tutti allora fate come me indossate la eh, mascherette mascherette mas, mascherina levate la poi dagli elastici mettetevi lo schermo ciao adesso devo uscire vado in farmacia a comprarmi della commutina un altro visore mascherine e medicinali di cui ho bisogno e continuate a seguirmi grazie di farlo ciao Ciao ciao.